Quindi, come prima cosa, eh, completiamo l'esercizio che avevamo iniziato ieri, era quello sulla ehm, classifica del torneo di pallavolo, chissà che sport fosse, eh, per ricordarci a che punto siamo arrivati, eravamo arrivati al punto in cui avevamo calcolato in, una, in un dizionario con chiave, nome della squadra e valore record, eh, i, tutti i dati essenziali che erano quindi eh, il numero di partite giocate, punti fatti, punti subiti punti totali in classifica e il quoziente eh, punti no? ciò che ci rimane rispetto al testo è semplicemente l'ultimo passaggio perché noi i dati li abbiamo tutti ma dobbiamo come dice eh, mostrarlo in tabella come nell'esempio quindi formattarlo in questo modo, ma questo è tutto sommato è facile, ma soprattutto in ordine di punti partita e a parità di punti partita in ordine di quoziente, in caso di parità. <coughs> quindi questi, i dati li abbiamo già calcolati tutti, ci rimane semplicemente da ordinarli e stamparli. A livello del programma i dati li abbiamo dentro questo dizionario che si chiama risultati. Okay? Allora, eh, la prima cosa che ci viene in mente è che se dobbiamo eh, tener conto dell'ordine degli elementi, dobbiamo necessariamente trasferire questi valori all'interno di una lista, perché la lista è l'unica struttura dati che è ordinabile, hm? che è sul, sul quale si può definire eh, un criterio di ordine. Dobbiamo decidere come farla questa lista. Dimmi. allora tu vuoi fare un dizionario all'inverso con chiave qualcos'altro e valori e, però, allora, eh, e poi mi dici e poi ordino il dizionario allora ordinare il dizionario non ha senso come frase cioè gli elementi all'interno del dizionario sono ordinati in ordine di inserimento non li posso poi cambiare l'ordine posso usare la funzione sorted sul dizionario che mi ordina l'insieme delle chiavi, ma non è ordinare il dizionario, quindi è una cosa leggermente diversa. E poi come chiavi di questo dizionario cosa, cosa useresti? Dovresti usare probabilmente una tupla fatta di questi due campi, qualche cosa di cui la versione sorted mi dia l'ordine giusto. Mm? Um, mi sembra più complesso, no? nel senso che poi alla fine... Io penserei che la cosa più semplice è creare una lista no, di elementi che siano, mettiamo come prima colonna il primo criterio di ordinamento, che quindi sono i punti, come seconda colonna il secondo criterio di ordinamento che sono i Q e con le restanti colonne i restanti campi, no? quindi il nome della squadra, le partite giocate, punti fatti, punti subiti ad esempio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 informazioni. Eh? Quindi io potrei creare una lista, una tabella, no? quindi una lista di liste, dove la lista più esterna, chiaramente l'elenco delle partite e le liste interne contengono ciascuna di questi sei campi. Alla fine sono dei record questi, però li rappresento come liste e non come dizionari perché voglio che siano confrontabili, perché voglio che sia possibile fare i confronti tra la prima e la seconda partita sulla base del primo campo e a parità del primo campo del secondo. Se fossero dizionari non lo potrei fare. Questa potrebbe essere una lista, potrebbe essere una tupla, come voglio. E quindi posso creare una tabella, diciamo inizialmente vuota, e a questa tabella aggiungerò tutti gli elementi del dizionario prendendoli nell'ordine che voglio e poi alla fine ordinerò la tabella. Quindi for partita, eh, sì, squadra, in risultati, tabella, append, una nuova lista, ok, quindi tabella è una lista, gli elementi di questa lista sono a loro volta liste e queste liste le otterrò con questo modo. Punti che cos'è? Punti sono i punti acquisiti da questa squadra qua, quindi il primo valore sarà risultati di squadra di punti. No? mettiamolo così, così sì, lo indentiamo anche un po' meglio poi nella seconda elemento di questa lista ci devo mettere il Q risultati di squadra Q no? la allora, squadra ovviamente sto iterando sul dizionario quindi lui mi itera sulle chiavi Ogni volta la squadra è il nome della squadra. Poi dentro andrò a prendere i risultati di squadra che, che corrisponderà ai valori del dizionario che a loro volta sono un dizionario e quindi per andare a prendere i punti dovrò prendere il campo punti. Quindi nel primo caso squadra qua indicizzo il dizionario grande nella seconda eh, coppia di parentesi indicizzo il record che corrisponde a, al valore associato a quella squadra. Poi mi serve il nome, che è semplicemente squadra, no? qui il terzo campo voglio che sia il nome, e il nome è direttamente la, la, la, la, la chiave. Poi il numero di partite giocate, risultati di squadra giocate, e PFPS, quindi risultati di squadra, PF, Risultati di squadra, PS. Proviamo a stampare questa tabella anziché il dizionario, vediamo cosa esce. Quindi una, una lista di liste dove ho punteggio, valore di Q, nome della squadra, e partite giocate, punti fatti, e punti subiti. In ordine, beh, nello questa lista mi è saltata fuori nello stesso ordine in cui era il dizionario risultati, quindi l'ordine di inserimento dei valori. Io adesso semplicemente la posso riordinare facendo semplicemente un sort. e la funzione sort eh, andrà a confrontare i vari elementi, quindi confronta questo elemento della lista con quest'altro elemento, quindi confronta tra di loro due liste. E nel confronto di liste, ovviamente andrà a verificare, a controllare i primi due elementi, se questi sono uguali, i secondi due e così via. E quindi se io provassi a ristampare la tabella subito dopo, la bella ordinata, vedrei... Gli stessi dati ma in un ordine diverso, in questo caso ordine crescente di punti e a parità di punti vedete 0, 5 punti, 5 punti ho prima 0,96 e poi 0,97. Quindi in questo caso ho stampato la classifica inversa per carità, eh, io forse vorrei la classifica dal più grande al più piccolo, è facile basta mettere un reverse uguale true e mi inverte semplicemente l'ordine di confronto. Una volta che ho questo, non, non mi resta che stamparlo in bella, semplicemente. E quindi avrò for riga in tabella, potrò stampare i vari elementi di questa tabella, allora andiamo a vedere il testo come ce lo faceva stampare, squadra giocate punti QPFPS, allora, il nome della squadra. A questo punto il nome della squadra lo devo prendere dalla tabella indicizzando la tabella per colonna, per indice. No? Io la squadra so, il nome della squadra sarà all'indice 0, 1, 2, quindi sarà riga di 2. Poi avrò il, il numero di partite giocate, quindi riga, riga di le partite giocate sono all'indice 0, 1, 2, 3, all'indice 3. Poi avrò eh, i punti e il Q. Allora i punti sono Riga di 0, il Q sono riga di 1 e poi abbiamo i PFPS, punti fatti e punti subiti. I punti fatti sono riga di 0, 1, 2, 3, 4, i punti subiti sono riga di 5. quindi Togliendo queste print delle tabelle, dovrebbe rimanere. La squadra, partite giocate, punti, valore di Q. Squadra, partite giocate, punti, valore di Q. A questo punto manca semplicemente poi l'allineamento. I valori ci sono tutti, dobbiamo formattarli, quindi magari dire il primo campo che è il nome della squadra, diciamo che potrebbe essere una stringa di 20 caratteri il secondo, che è il numero di partite, potrebbe essere un intero di due caratteri, il terzo, che è il numero di punti, potrebbe essere anche un intero di tre caratteri, diciamo tre perché magari i punti sono più del numero di squadre, cioè posso arrivare a 100 eh, poi abbiamo il Q, e quindi questo è il numero floating point, Potremo, con due, vogliamo scriverlo magari con due cifre decimali, quindi potrebbe essere due davanti, la virgola, sono 5 in totale, di cui due decimali. Poi abbiamo i punti fatti, 3 intero, 3 intero, e quindi viene fuori così. Ho, ho definito per ciascun campo l'ampiezza, cioè il numero di caratteri, e il formato di per decimale, F per floating point e S per stringa. e fatto questo semplicemente mi manca una, una print davanti che stampi i titoli quindi sono squadra squadra sono 6 lettere 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 più uno spazio poi ho due qui in questo caso ho messo due cifre per le partite mettiamo due caratteri poi sono i punti, poi abbiamo il Q, Q, 2, 3, 4, 5, spazio, punti fatti, punti subiti. Vediamo un po' se viene allineato. Eh, così, abbastanza. Poi si gioca sugli spazi, quello è il meno. C'è uno spazio più qua la Q magari la posso mettere così. Ma questo proprio se abbiamo tempo da perdere. Ok? <coughs> Qui in questo caso avevamo usato un metodo sort che sfrutta la proprietà del confronto tra liste e quindi confronta prima i primi elementi, a partire dai primi confronta i secondi e così via. E abbiamo fatto attenzione a costruire la lista proprio mettendo le colonne nell'ordine giusto, okay? nell'ordine in cui volevamo, volevamo che fossero ordinate. Eh, questo perché stiamo facendo un ordinamento su più campi. No? Ci servono due campi per poter decidere in che ordine mettere gli elementi. In realtà si potrebbe anche fare, eh, quando devo fare un ordinamento su più campi, potrei fare anche più ordinamenti su un campo singolo. Partendo dal campo meno, eh, meno importante. Quindi potrei prima fare un ordinamento sulla base solamente del Q. E poi, sul risultato, fare un secondo ordinamento sulla base dei punti. Questo perché l'implementazione del metodo sort in Python è, è, si dice stabile. Il sort è stabile, cioè se ci sono degli elementi che hanno lo stesso valore, la loro posizione relativa non viene scambiata, non viene rimescolata. Per cui se io ordino per Q saranno ordinate per Q. L'ordinamento per Q non mi serve, no, in realtà. Poi ordino per punti. Allora lui ordinerà per punti, ma se per caso ci sono due elementi che hanno lo stesso numero di punti, l'ordine con cui li metterà è lo stesso ordine con cui erano nella lista prima di essere ordinata per punti, che era l'ordine ordinato per Q, perché l'ho appena fatto. Quindi quando abbiamo degli ordinamenti complessi, grazie alla stabilità dell'implementazione dell'algoritmo di ordinamento, di ordinamento no? che c'è qua dentro, eh, possiamo decidere di fare una serie di ordinamenti successivi partendo dall'ultima chiave e eh, eh, lasciando per ultimo l'ordinamento sulla chiave principale. Oppure, come abbiamo fatto adesso, questa cosa qua la fa tutta lui da solo, avendo giocato sull'ordine delle tabelle, delle colonne. No? Quindi quello che avremmo potuto fare potrebbe essere ad esempio tabella.sort eh, di eh, devo de ordinare per il campo Q che è la seconda colonna. Allora devo indicare come chiave itemgetter eh, di 1 item getter, D1, item getter fa parte del package operator, del modulo operator, quindi si, si importa operator e il item è una funzione che data una lista mi prende l'elemento di indice 1 e poi metto reverse uguale true e poi dopo farò l'ordinamento sempre inverso per chiave 0 che in questo caso sono i punti, quindi se io cancellassi per un attimo questo ordinamento che abbiamo fatto e lo facessi in questi due passaggi, arrivo allo stesso risultato. Questo è il caso generale. Ordino sulla base di criteri diversi e partendo, partendo dal criterio meno importante andando via via verso il criterio più importante. Questo funzionerebbe anche se io avessi ovviamente le colonne in ordine diverso. Se cioè avessi questa tabella in modo un pochino più razionale, con prima i nomi, poi c'è esattamente con l'ordine in cui viene stampata. Allora non la posso ordinare con sort perché verrebbe presa come chiave di ordinamento il nome della squadra, ma invece con un meccanismo di questo genere può funzionare. Sono modi diversi di fare la stessa cosa. Poi ci sono altri modi. Che mi vengono in mente più indiretti forse, ad esempio uno potrebbe essere quello di dire nel dizionario risultati ci aggiungo anche il nome della squadra, adesso il nome della squadra è solamente la chiave, la posso aggiungere anche nel record dati, nel valore, e così ho dei record che mi danno tutto. Poi prendo il dizionario risultati.values, mi dà la lista solamente dei valori a questo punto ho una lista di dizionari e posso ordinarla usando di nuovo come chiave item getter specificando il nome della colonna potrebbe essere una cosa di questo genere vabbè ci sono no, per dire che ci sono tanti modi diversi di, di affrontarlo a questo punto ok? allora se non ci sono altri dubbi direi che questo lo possiamo dare per concluso